Consigliera Iorio. Si è acceso? Ecco, grazie. Avevo nel mio intervento precedente anticipato già il voto, però eh, ne approfitto per ritornare diciamo, a ribadire eh, per, eh, il discorso sulla viabilità molto velocemente perché è stato ripreso dai consiglieri, per cui l'invito, così come abbiamo fatto in Commissione urbanistica, anche a leggere le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato che all'articolo 6 sulle aree pubbliche ha proprio un paragrafo relativo alla viabilità ai parcheggi in cui si mette chiaramente in evidenza che le aree da destinare alla viabilità ai parcheggi sono già previsti negli elaborati grafici del piano particolareggiato e eh, che mh, ovviamente questi, eh, mh, questi tracciati della viabilità potranno essere modificati e definiti maggiormente nei progetti esecutivi delle opere da eh, realizzare senza che questo costituisca ovviamente variante al piano particolareggiato che stiamo adottando ecco è soltanto questo per specificare il motivo per cui eh, non abbiamo accolto eh, l'ordine del giorno presentato dall'opposizione e non perché non siamo eh, contenti quando c'è un apporto positivo e costruttivo delle opposizioni tant'è vero ricordo che lo stesso c'è stato in discussione durante le due commissioni che abbiamo tenuto sul tema ma perché a volte quando gli ordini del giorno sono, come ho già detto, mi è capitato di dover dire altre volte ridondanti o comunque riprendono temi già insiti nella delibera, riteniamo appunto che siano eh, superflui. Eh, comunque ribadisco ovviamente il nostro eh, voto favorevole su questa delibera perché appunto una delibera che si aspettava da tanti anni e che va ad intervenire su una zona diciamo, sorta eh, in gran parte in maniera abusiva e eh, spontanea e con questo piano particolareggiato auspichiamo che invece la realizzazione dei servizi necessari per tutte quelle persone che, ancora, che già da oggi vi vivono abbiano eh, eh, finalmente diciamo, i servizi il verde la viabilità, i parcheggi, il decoro che tutti quanti meritano in questa città e eh, forse prima di tutti gli abitanti delle periferie che attendono questi servizi da lungo tempo. Grazie.